YouTube è diritto d'autore, cosa possiamo fare e cosa no? Eh, dipende, la, la domanda così posta è un po' generica: nel senso che eh, possiamo dire due cose. La prima, eh, YouTube è, eh, non è un far west in cui posso fare qualunque cosa, ma è un posto sul quale devo rispettare il diritto d'autore. Quindi eh, qui valutiamolo da un punto di vista del soggetto che carica contenuti. Eh, devo caricare su YouTube soltanto i contenuti io abbia la titolarità o per i quali, in relazione ai quali abbia acquisito dal, di, eh, dal soggetto che è titolare dei eh, diritti d'autore su un'opera alla sua riproduzione. Esempio, voglio inserire come sottofondo del video un certo, eh, una certa musica che mi piace, meravigliosa, è al numero uno eh, delle classifiche dei singoli più scaricati dal web. Eh, ma eh, probabilmente non è sempre lecito eh, e questo tra l'altro può comportare non soltanto la rimozione del contenuto quindi se io vado eh, e carico su Youtube il filmato relativo alla mia attività oppure un video di presentazione dei risultati che la scuola, che Mario Varini, vuole realizzare, un meraviglioso video con We Are The Champions in cui dice Deguin dice siamo la scuola che prima è arrivata a dematerializzare completamente, Beh, probabilmente i soggetti che detengono diritti d'autore, diritti di sfruttamento di quella canzone dei Queen potrebbero legittimamente tra l'altro è tutto ehm, automatizzato, no? nel senso che il club ha una serie di meccanismi che segnalano, riconoscono così come esiste Shazam, che immagino voi conoscete, è un'applicazione che serve a capire qual è la canzone no? che una volta quando eravamo giovani dicevamo come si chiama, eh? esatto, dove è, ma dobbiamo scriverlo, dobbiamo saperlo per scriverlo, no? la stessa cosa funziona per i, in, eh, per i detentori dei diritti, quindi eh, automaticamente viene segnalato al detentore dei diritti che di solito sono le grandi major, che c'è un'opera che potenzialmente gli dà un, un tipo di conflitto e eh, questo mi può dare dei problemi grossi e i problemi grossi sono o la rimozione del video eh, o addirittura... La, la sospensione e fino addirittura alle casi più gravi la cancellazione del canale allora voi pensate se io ho lavorato per eh, portare contenuti per fare visualizzazione sul canale di youtube eh, per una eh, scorretta valutazione di questi profili corro il rischio di perdere l'avviamento e il lavoro che ho fatto allora il consiglio ma mio eh, immagino anche di roberto le persone che bazzicano la rete da un po' è quello di utilizzare, eh, e lo vedremo anche per le immagini, perché c'è una domanda dopo anche sulla relativa alle immagini, di utilizzare eh, delle, eh, dei repository di musica, immagini o video di tipo copyleft o comunque in Creative Commons. esistono per le musiche siti come Giamendo eh, con la J, giamento.com eh, che eh, per tutti coloro che ne fanno un uso non lucrativo come il vostro, consentono la libera utilizzazione di canzoni che magari sono meno famose rispetto a quelle blasonate che sentiamo, ma sono altrettanto valide e atte all'uso. Tant'è che, che ne so, eh, il regista di Titanic, per il suo ultimo film, ha scelto lì il gruppo che doveva fare la colonna sonora, ovviamente corrispondendogli, visto che l'iniziativa era eh, a scopo di lucro, corrispondendogli eh, quanto il canone previsto dal, eh, dalla licenza. Dopodiché, cosa possiamo fare su YouTube? Eh, non possiamo scaricare in modo massivo dei filmati e cioè dal momento che YouTube vive della pubblicità che c'è perché noi non paghiamo eh, è dipinto all'utente di scaricare eh, adesso hanno una volta c'erano diversi software, diversi plugin o servizi web che consentivano di inserire l'urlo di un video su Youtube e di poterlo scaricare sul computer o addirittura sul telefono, adesso questo è stato inibito eh, ed è ovviamente inibito eh, farlo eh, anche presso i nostri locali perché è una violazione, e quindi i nostri laboratori e la nostra aula informatica perché è una violazione del diritto d'autore come scaricare un torrent di file musicali le condividi per quello che riguarda sono parole di canzoni no? molti sono canzoni riprese con sottofondi particolari a livello scenico con no? i condividi tu potresti implementarlo dentro di una tua pagina web no? con la parte questo? lì, come dire, io lavoro visto che una eventuale violazione del diritto d'autore deve presupporre sempre un elemento psicologico se io vado su youtube e trovo il video su cioè io nella mia eh, come dire, eh, buona fede eh, presuppongo che il video caricato sia legittimo visto che ci sono una serie di meccanismi volti a reprimere gli abusi no? quindi diciamo che se io vado ad embeddare come si dice con gergo Tecnico il video che è su Youtube eh, come dire, eh, è preferibile ovviamente che io vada dal canale della casa discografica perché lì ho la sicurezza che si tratta di un contenuto assolutamente legittimo. Ormai la gran parte delle case discografiche ha canali ufficiali, quindi se cercate una canzone eh, e volete utilizzare quella la trovate già, trovate già il video ufficiale su YouTube. Eh, dipende, alcuni bloccano, soprattutto per i contenuti più recenti, bloccano non tanto l'embed quanto è bloccata la visualizzazione da mobile eh, e cioè per evitare che io possa evitare di scaricarmi sull'iPod eh, la canzone eh, sostituendola con la visualizzazione su YouTube è eh, inibita la visualizzazione da dispositivi mobile quindi eh, da tablet e da smartphone però insomma per il resto io l'embed potrei farlo senza grandissimi problemi uh. sì, una cosa da aggiungere. Che si parlava dei che le pubbliche amministrazioni danno tutti i dati in formato aperto. Uh, io un consiglio che darei dopo Ernesto, casomai mi dice se ho ragione: tolto. Uh, Se pubblicate su YouTube non usate la licenza di YouTube, usate la licenza Creative Commons perché di fatto uh, dovete pubblicare materiale riutilizzabile. Esatto, Questa, questa cosa, mh, questa cosa è di Roberto non, non so esatto, mi consente di dire una cosa che volevo dire ma mi ero perso e cioè quando voi caricate un video su Youtube avete la possibilità di scegliere la licenza con cui voi diffondete quel determinato tipo di contenuto ovviamente la precauzione e il consiglio è sempre quello di utilizzare la licenza che consenta la massima viralità del contenuto quindi visto che voi come dire, se avete realizzato un video e lo mettete su Youtube non siete né Mediaset, né la Amy Music, né a Jazeera, né la CNN se voi realizzate un contenuto è perché sia visto e allora se voi volete che quel contenuto sia visto e diventi virale più voi utilizzate una licenza tipo Creative Commons YouTube vi consente da scegliere dal pannello di caricamento e più voi riuscite a raggiungere questo obiettivo. Ultima domanda, è dimmi tu, se hai già risposto completamente o voglio aggiungere, ho chiesto ai ragazzi di raccogliere, di raccogliere immagini da internet per realizzare degli ebook su argomenti interdisciplinari. I ragazzi devono citare le fonti, ma non è detto che l'immagine sia stata presa dagli stessi siti di riferimento, né che non sia stata a sua volta riutilizzata già le due volte anche online. Ma come fare? Ecco, questo è un tema molto importante perché. Ehm, sui siti molto spesso ci sono delle immagini, ancora vedo degli articoli o dei post o sui blog, ma non sono riprodotte le informazioni che sulla base della normativa dovrebbero essere indicate, quindi il soggetto che eh, ha scattato l'immagine, a quando risale eh, e via discorrendo. Ed allora le precauzioni sono due, eh, ovviamente nell'ottica di aiutare i ragazzi non solo a fare un lavoro eh, corretto da un punto di vista didattico, ma anche di educarli al diritto Um, anche perché oggi i ragazzi passano il messaggio per cui il diritto d'autore eh, gli americani dicono è for losers, no, cioè per perdenti in realtà come dire io um, abbiamo insegnato che il diritto d'autore è quello che serve Ernesto Berisario quando ha iniziato a scrivere non era assolutamente nessuno e allora per fare in modo che le cose che io scrivevo all'inizio potessero essere tali da costruirci una carriera sopra il diritto d'autore faceva in modo che nessuno potesse copiare o plagiarmi quindi il diritto d'autore è una cosa corretta se sono ragazzi che nelle vostre scuole studiano, fanno suonano, fanno le fotografie è assolutamente corretto fargli passare il messaggio per cui il diritto d'autore è una cosa corretta poi magari le norme non sono tutte giuste come noi li educhiamo? li educhiamo dicendoli ah le fotografie potete prenderli da siti non solo di copyleft ci sono dei siti come Flickr immagino che eh, voi, molti di voi lo utilizzino per le proprie fotografie eh, ebbene quando io carico un'immagine su Flickr in modo molto simile a quello che faccio su Youtube c'è una licenza quindi io posso fare delle meravigliose ricerche molte delle immagini che vedete utilizzate nelle mie presentazioni alcune sono autoprodotte cioè eh, ormai me, me, le, me le guardo io altre non sono prese mai da Google Immagini per esempio perché Google Immagini non ti consente sempre di avere le informazioni sul copyright eh, e di solito all'interno delle mie presentazioni c'è una slide finale che magari non faccio, vedere, non faccio vedere spesso in cui ho i credits cioè eh, indico la fonte dell'account flick da cui proviene l'immagine eh, che io sono andato a prendere il secondo